Salve, questo video risponde alla domanda perché quando cerco di esportare un, un file con l'ADE in open non viene fuori niente, ovvero perché l'esportazione eh, non riesce? Allora qui abbiamo aperto il nostro ambiente Blender Blender, che abbiamo detto la versione 2.78 però questo discorso vale anche per le versioni successive il principio da seguire è quando noi eh, creiamo il file collada cioè il file con eh, estensione dae dobbiamo essere sicuri di aver messo dentro il, il nostro file il, la mesh che noi vogliamo mm, so che sembra un'ovvietà però il discorso è quando noi abbiamo creato il collada e l'oggetto che vogliamo esportare era selezionato non è una domanda banale perché a volte ci si dimentica soprattutto se tanto tempo che si stava lavorando allora, qui abbiamo questa scena con un oggetto, eh, ovvero un piano, con l'immagine di una foglia di edera e nella nostra eh, scena abbiamo anche una luce e la telecamera. Qui a destra, nell'outliner, li vediamo tutti questi elementi, la foglia di edera, la telecamera e la luce. Se io seleziono, cerco di selezionare utilizzando il tasto A, adesso sto premendo il tasto A, come vedete sono tre gli oggetti della scena, gli elementi della scena, che si sono selezionati. Il piano con la foglia, la luce e la telecamera. Però se io adesso volessi passare all'esportazione, al file collada, mi porterei dietro non solamente la foglia, ma anche la luce e la telecamera. Come faccio dunque a selezionare solo un oggetto e non l'altro? Dunque, intanto ripremo A per deselezionare tutto. O seleziono tramite il tasto destro, quindi in modalità oggetto vado sul mio, sulla mia mesh e clicco sul tasto destro e quindi come vedete non ho selezionato la luce neanche la telecamera oppure adesso deseleziono, vado nella finestra outliner che è una finestra importantissima che si trova qua e clicco solo su edera. Vedete che ha una colorazione eh, rosa, almeno nel, in, in questo mio tema Blender, quando si seleziona diventa rosa. E di nuovo non sono selezionati né la luce né la telecamera. A questo punto io posso procedere con eh, l'esportazione del file Collada. Quindi vado in File e innanzitutto mi assicuro di aver incorporato le texture nel, nel file Blender. Quindi vado in external data e controllo che ci sia la spunta a questa prima voce. incorpora automaticamente in blend. Dopodiché vado su esporta e scelgo collada. Nel, negli gli operator preset clicco qua sulle freccette e scelgo ehm, openSIM static. Dopodiché. E vediamo cosa mi può interessare questo sicuramente questo include le texture dei materiali e anche i bambini che non si sa mai i figli che non si sa mai benissimo a questo punto eh, cambiamo il nome per esempio perché ne ho già qualcosa del genere chiamiamolo così edera e basta andiamo a scegliere dove mettere metterò insieme agli altri miei file blend exporta esporta il file collada benissimo adesso io entro nel mondo e importo il file collada nel mondo quindi vado in costruisci carica sul server e modella vado a prendermi il, il file che mi interessa e quindi l'ho messo qua e si chiama edera apri Ecco che mi ha caricato il file, lo vede perché vediamo che c'è un, un peso, ci sono dei triangoli, ci sono dei vertici. Se io volessi visualizzare la texture qua, potrei mettere la spunta, ha cambiato colore ma non si vede bene perché è un file scuro, non ha importanza. Cosa invece devo fare per portarmi dietro la, te la texture? Devo andare in carica opzioni e mettere la spunta include texture. Torno indietro a livello di dettaglio e in medio al posto di genera scelgo USA livello di dettaglio indicato in precedenza. Dopodiché, calcolare pesi e tariffa è stato velocissimo perché l'oggetto è molto leggero. Carica è già comparsa la mia edera. Ora proviamo a vedere se funziona, lo importo, purtroppo non mi, ha, eh, non mi lascia vedere eh, le texture. Questo succede spesso quando si importa in OpenSIM, Però, ehm, non so come dire, le texture ci sono, solo non compaiono. Diciamo così, per ehm, cercare di convincere questa foglia a comparire, io apro modifica, apro texture. Clicco su Texture e vado a prendermi l'immagine dell'edra che avevo precedentemente eh, caricato nel mondo. Cioè io questa immagine l'ho anche caricata nel mondo e sta qua e si chiama questo. Live for Front Eidra è questa. Ecco, a questo punto sta caricando, come vedete già compare qua e arriva già mh, assolutamente con la sua UV map, con il suo materiale, con tutto, perché eh, lo, la mesh che io ho importato nel mondo già conteneva tutte queste cose. Quindi a questo punto io sono riuscita a eh, caricare esattamente l'oggetto che volevo. Spero di essere stata chiara e grazie per l'attenzione.